senti ci vorrebbe per commentare questa sì. fase complicata uno proprio che stia fuori dai giochi che, ha aperto una, che, che magari potrebbe stampare il prossimo libro di Di Battista Addirittura. Cioè, ce l'abbiamo no? è con noi Pippo Civati buongiorno buongiorno uh. Grazie eh? per l'invito che è stato formulato così, sei d'accordo di partecipare a una trasmissione condotta magistralmente in cui ti senti a tuo agio proprio come a casa? <ride> All allora e io risposto sì <ride> convintamente eh, sta, a... sta citando il quesito di Rousseau certo. che non l'avevo secolta. Certo, insomma. oggi tra l'altro a proposito del quesito di Rousseau ho letto mi sembra Grammellini no? che sì. diceva che anche Emilio Fede aveva fatto una cosa del genere magistrale. Beh ma erano, se ricorderà anche Pippo, insomma, i grandi sondaggi fatti allora da Paolo del Debbie quando c'era Prodi, no? tu preferiresti avere una Ferrari con gli interni in pelle e una signorina molto compiacente che ti ami davvero profondamente oppure Prodi è una persona spregevole? Queste erano un po' le due occasioni. Pippo, ma scriverà per te di Battista, no? credo che siate pronti per il prossimo. Tu hai, hai fondato una casa editrice recentemente, ricorda Pippo, quindi populista, no? no? No, più Polita al massimo, diciamo che è, proprio una, è il rovescio della medaglia. E non credo, anche perché lui doveva fare una collana, no? doveva fare sì. un falegname. La collana sì, era sì. Politropos, diceva Omero: no? l'uomo dai tanti risvolti, certo. Risvoltini si, risvolti anche, anche dei jeans, sì. Mm? si può essere. Infatti, e, e così dispiace mm. molto. Allora, del, resto, del resto, sono passati dalla monogamia. Ti ricordi quando non si alleavano con nessuno? Con nessuno. Al poliamore, diciamo quindi. Però eh, bello, è bello, è bello Come il 68, eh. l'amore libero, no? Proprio c'è esatto. cioè, grande. Poi lì è... E che l'ha presentata come una storia d'amore, non ha retto capisci? È un fatto romantico. Sì, sì diciamo, eh, è una lettera certo. pura, diciamo. Eh. Senti, eh, eh, caro Pippo Civati, io volevo farti complimenti. Nome e cognome, caro, sì. cioè tu, se tu uscissi con lui la sera... Ma vabbè, insomma, tutto... non ci conosciamo no, bene, vabbè, ma quindi... Siamo tutti, dai, no, vabbè. Pippo, <ride> scusami, Pippo. No, io volevo farti complimenti per, un, per una cosa che tu hai scritto che è stata ripresa, e cioè tutti a dire faremo la, la fine della Grecia, ma il nostro vero piano dovrebbe essere l'inizio della Grecia. Rip, ripartiamo con la cultura e la comunità insomma io voglio farti veramente i complimenti eh? davvero da, ti ringrazio molto ma lo penso uh, così, come dire in profondità perché mh, nel teatro greco si formava l'immaginario i valori uh, si mettevano in scena anche le polemiche no? Tra, certo. che dividevano la comunità e la cultura e la politica sono troppo lontane per mh, tra loro c'è Franceschini, anzi c'è la Franceschinità che è un concetto più alto no? platonico che eterno Cioè c'è un'idea regolativa ma per il resto la politica sembra non occuparsi non avere a che fare con la cultura come elemento costitutivo, costituzionale potremmo dire eh, del nostro vivere insieme Pippo sei stato contattato per i ministri sei uno tra i più <ride> accettonati oppure... Guarda, Infatti, adesso metto giù perché ho un sacco di telefonate, <ride> però poi tu mi ha chiesto così gentilmente. Sì, vorrei fare quello della transizione ecologica, diciamo, eh, un mistero nuovo, il sì. passaggio ad un'altra specie umana, se riusciamo. No, senti però voglio chiederti una cosa per un secondo serie perché giustamente le domande belle le fa la Laura ma, ma eh, come tu sei una persona piacevole, simpatica, onesta, corretta e anche carino e eh. anche belloccio sì. questo sembra lo, lo, da quando ha portato il periodo in cui portava il baffetto era un po' il, un po anni 70, un po sì. il John Holmes, diciamo, della politica <ride> una vita per il cinema però ecco quindi sei una persona gradevolissima come caspita è che tutti quelli diciamo un po' di, di così persone normali normalmente stanno fuori dalla politica tanto che a un certo punto Arriva l'alieno e commissaria, tutto dire, è davvero la politica un posto così brutto? Temo di sì, un po' sì. Adesso, ovviamente, i complimenti sono eccessivi. Sono no, sono, brutti, veri, sono veri. Io il li faccio solo a chi non ha cariche. <ride> capisci i complimenti? <ride> eh, Quindi così beh, almeno eh, non, non sono certo. È che è uno spettacolo abbastanza indecoroso. Insomma, anche questo trasformismo talmente spinto che ogni minuto cambiano le posizioni di tutti. Uh, si rovesciano, no? Mai più o conte o il voto e poi conti si cambi piena no? Eh, eh sì. penso poi sembra. forse pare di no. Ma sì, ma per dire, uh -huh. uh, mai al governo con la Lega, nemmeno se glielo chiede Mattarella, dicono Orlando, lui risponde, nemmeno se me lo chiede Superman, e poi farà il ministro probabilmente. Cioè, eh, l'avrà chiamato che... Batman, cioè non è che. <ride> eh, infatti, eh, <ride> never say never. <ride> è il governo Marvel, diciamo. <ride> e quindi capisci c'è cioè, cioè una forma di incoerenza strategica strutturale che la gente cioè, non, po non possa più capire Insomma, poi c'è Nick Manofredda il segretario del PD che inizierà a fare il segretario nella prossima legislatura perché questo è entrato a partita iniziata e non ha trovato ruolo no? Sì, è lì, linee, no? è, è lì tra le linee come quando c'è la partita le... non, non, non riesce a decidere è un giocatore prezioso che però non sa bene che, sai, che poi dopo cerchi di vendere a gennaio non, non trovo lo compra nessuno e... Insomma, è un po' la situazione così, però un cavallo di battaglia mio no. Pipo è sì, che questi sì. qua li ha eletti la gente. Tu dici il distacco con la gente, però la gente li ha votati. Sì. Non è che, no, ma certamente, però mm. appunto è tutto l'insieme. Ripartiamo dalla Grecia, dall'inizio della Grecia, la cultura anche un po' di prospettiva di progettualità di... È anche vero. del futuro l'unico che ne parla di futuro è Mattarella che è molto anziano ecco. che fa Presidente della repubblica no, tra l'altro scusami eh, è vero che la gente li ha votati però si sono trasformati tante volte dall'inizio esatto. no? anche questa sì. è, una, è una cosa non banale insomma io ti voto perché dici ma è così e poi durante cambia idea continuamente, sembra più per un colpo in testa, lo dicevamo ieri, no? non c'è il percorso, è proprio così, uno svarione forse. Ma nel magico palinsesto di Radio 1 abbiamo appena ascoltato i sovranisti direi che il vero sovranista è Draghi, capite che così a questo punto c'è cioè anche la satira è... Secondo me perde posto, perde ruolo? Ma no. senti, non cambieresti la costituzione? L'Italia è una repubblica fondata sul fatto che vale tutto. Questo è un po', secondo me, vale, vale un po' tutto, siamo, siamo un po' così. Sì, una premessa, <ride> diciamo, un articolo zero, articolo zero. zero. Esatto. Oh esatto, facciamo un articolo zero che dice fate un po' come cazzo, vi pare vale, Benissimo, tanto. perfetto. E okay. su questo ci possiamo salutare. Allora, gra sì. grazie Pippo Civati, ti richiameremo. No, no, non richiamate che ho attenzione. Si occupato Va, Va <ride> bene, bene dopo non draghi, manda un messaggio. Grazie. faccio io, ciao. Va bene, ciao ciao, vi ci faccio ci sapere. Vi farà sapere, eh, lo so. È simpatico, è intelligente. Tutto sì, quello che ho detto prima lo penso, infatti. Eh è vabbè, allora. Politica.